azione di guida quella che incontro. La vettura ha 400 cavalli che equivalgono a 294 kW dunque supera di 109 kW la soglia del superbollo e per questa ragione paga esattamente 2180 euro di superbollo a cui va aggiunto il bollo regolare eh, che porta la spesa complessiva al poco al di sopra dei 3.000 euro. I consumi, che peraltro sono leggermente migliorati nell'utilizzo eh, quotidiano dopo la mappatura, si assestano orientativamente tra i 7 e gli 8 km al litro eh, nell'uso cittadino e si riescono a fare anche 10 km al litro in uso autostradale sui 130-140, poi questo chiaramente dipende dallo stile di guida del proprietario. L'assicurazione invece ha un costo estremamente variabile a seconda delle regioni italiane del pacchetto scelto: e quindi, a seconda che ci sia solo l'RCA, furto, incendio, atti vandalici, eccetera, può variare sicuramente da una cifra minima di un migliaio di euro fino a salire ad oltre 3.000 per i pacchetti con più coperture. Per il cambio dell'olio intermedio su questa vettura abbiamo scelto di utilizzare un olio Motul 8100 x Gen 2 con gradazione 5V40. Eh, non abbiamo utilizzato la specifica Long Life per i veicoli con eh, sistemi di post trattamento dei gas di scarico. Dunque siamo passati dalla, dalla specifica Volkswagen 504-507 alla specifica 502-505, che garantisce una maggiore protezione del motore a fronte di un intervallo di cambio olio più ristretto, poiché questa vettura effettua cambi dell'olio ogni 10.000 km siamo ampiamente dentro la finestra temporale consigliata dal produttore allo stesso tempo rispettando le specifiche Audi ma con una maggiore protezione per il motore sotto stress quest'olio nello specifico ha un costo variabile tra i 12 e i 15 euro al litro e ne servono circa 8 litri per questa vettura Qui è stato installato un downpipe eh, Scatalizzato da 100 mm Della CTS Questa è la versione Daza, Quindi senza filtro antiparticolato Dunque i centrali sono originali Dopodiché abbiamo installato dei catalizzatori 100 celle al posto dei risonatori originali prima del terminale, che è rimasto originale, poiché è già il terminale RS con le valvole di serie. Questa è una barra antirollio maggiorata Super Pro. Abbiamo installato poi il kit di rigidimento dell'avantreno 034 Motorsport, quindi con i centraggi della barca e il supporto di quello che loro chiamano Dogbone Mount, che sarebbe il supporto del cambio per evitare eh, strappi troppo violenti in cambiata visto che anche il cambio è stato mappato con software TBS. a livello di aspirazione abbiamo sostituito l'inlet della turbina originale che era da 76 mm con questa versione della CTS Turbo che è maggiorato con uscita da 100 mm cioè 4 inch a cui è stato abbinato questo tubo rigido di aspirazione realizzato artigianalmente da Officine Cubo per mantenere il diametro di 100 mm inalterato fino all'airbox originale L'airbox originale è stato modificato da Officine Cubo, è stato installato un filtro a pannello BMC, è stata rimossa la valvolina che aspira dal retro dell'airbox in caso la parte frontale sia ostruita ed è stata aggiunta un'apertura per prendere aria direttamente dal paraurti nella parte destra in basso dell'airbox. È stato inoltre installato un intercooler maggiorato della Forge con crash bar modificata, tutto verniciato in nero per rendere più look originale possibile, è stata rimossa eh, la plastica eh, del, del fascione porta d'arga per permettere un maggiore afflusso di aria all'intercooler e inoltre abbiamo stampato in 3D la staffa per reggere il radar anteriore eh, perché sulle vetture con eh, assistente di guida è necessario rilocalizzare il, il radar per eh, mantenere questa funzionalità e questo è il downpipe maggiorato che è stato installato appunto l'uscita dalla turbina è da 100 mm per garantire una minore contropressione possibile eh, che si divide poi in due tubi da 63 mm eh, che si congiungono ai centrali originali. Su questa vettura è stato installato un software Stage 2 curato da BS Racing appunto con il quale abbiamo raggiunto 680 Nm di coppia e 510-520 cavalli a seconda della benzina e delle condizioni ambientali. È stata codificata una taratura sportiva dell'Aldex che manda maggiore coppia alle ruote posteriori ed è stato rimosso lo start e stop e inoltre è stata installata una mappa cambio stage 2 plus curata da tvs ah. e io collaboro con i ragazzi di officine cubo che mi, che sopporta, <ride> che mi sopportano un no? po'? e curo tutta la parte elettronica sui, sui veicoli moderni tedeschi quindi bmw mini audi volkswagen e tutto il gruppo VAG e, appunto sono dealer bs sul Roma. E mi occupo di codifiche, di retrofit, postmontaggi e tutte queste personalizzazioni elettroniche cambio olio, Motul 5V40, rapporto qualità prezzo dice Giovanni ottimo, sia ottimo. noi andiamo a preferire Motul e soprattutto rispetto al Castrol che monta Audi di serie e appunto rapporto qualità prezzo alla grande via Insomma il sound di questa macchina è una delle caratteristiche più, più piacevoli alla guida e, è all e da sentire all'esterno Quindi sì, si, abbiamo... può, si può pensare ad un test drive senza dubbio valvole e la macchina diventa praticamente muta vero Però... siccome chiederanno perché c'è la spia degli pneumatici accesa perché sicuramente lo chiederanno in caso volessero saperlo volutamente abbiamo tenuto gli pneumatici anteriori a pressione leggermente più bassa per correggere per quanto possibile il carattere sottosterzante della vettura Ok. La, la, cosa hai provato dopo averla mappata cioè, rispetto alla vettura originale? Cioè, cosa è cambiato principalmente allora, la coppia? La vettura originale ha un'erogazione molto blanda, nel senso che da ehm, originale ha 400, 400 cavalli con 480 Nm di coppia, che è un valore comunque molto alto. La vettura senza dubbio va forte, però alla fine la potenza in sé ehm, ha un valore che va preso con le pinze nel senso che poi alla guida quel che interessa è cosa trasmette esatto, la vettura bravissimo. E con un'erogazione così con la coppia molto piatta che ha da originale non trasmette chissà che emozione indubbiamente se le vedi il tachimetro eh, ti ritrovi molto velocemente a velocità d'arresto però noi i test li facciamo solo in Germania e due poi, non c'è problema. <ride> A parte questa piccolissima accelerazione di poco fa che devi ancora. Quindi Emilio, ragazzi, ci spiega: insomma, rimane un po' sul, sul, sul parere di tutti noi appassionati. Sì. È l'emozione di guida quella che conta. Sì, poi, vabbè, è chiaro che la macchina vada, vada fortissimo, non c'è dubbio. Eh, però, mappata, chiaramente è molto più coinvolgente, innanzitutto sì, sì, dal punto di vista del sound. Perché, vabbè, questo, questa comunque sia sì, già da originale, aveva un ottimo sound perché, essendo il motore Dazza e non il nuovo DNVA, quindi questa vettura non aveva i filtri antiparticolato comunque sia, aveva un sound più che accettabile anche di serie però comunque senza catalizzatore e, e con i risonatori posteriori rimossi il sound diventa molto più cattivo, molto più, più aggressivo proprio con delle tonalità alte più spiccate e soprattutto il passaggio di coppia da 480 Nm a 680 Nm che attualmente si sente moltissimo e infatti è stato anche necessario anche se su questa vettura non, non ci sono particolari problemi anche a mantenere la mappatura del cambio originale abbiamo optato per uno stage 2 plus eh, la mappa del cambio è sempre fatta tu, mappa, è tutto tu. Sì, mappa del cambio con software tvs eh, sono molto famosi insomma, chiunque abbia un po' di esperienza il gruppo VAG conosce tvs eh, la velocità delle cambiate è raddoppiata praticamente, raddoppiata, sebbene il DSG fosse già molto rapido e soprattutto la risposta dei paddle, quindi il tempo che intercorre tra la pressione del paddle e la cambiata è migliorato moltissimo e questa era forse più la pecca del cambio originale, nel senso che eh, con la mappatura del cambio di serie eh, specie a bassa velocità passa davvero tanto tempo tra il momento in cui dai l'input di cambiata e la cambiata reale per stesso cui, discorso per la scalata? Eh? sì, sì, assolutamente sì, scalate molto più aggressive più rapide, questa è una cosa che sempre per tornare al piacere di guida non è che aumenta le prestazioni o meglio la macchina comunque diciamo che copre lo il 100-200 in un tempo di GPS intorno ai 7 secondi e mezzo poi anche lì nel senso, un fatto è provare la macchina con 30 gradi un fatto è provarla di notte a dicembre o a gennaio con 5 gradi sotto zero chiaramente i motori turbo portati un po' al limite tendono a... hanno bisogno di aria fredda e quindi una differenza prestazionale tra estate e inverno e questa collaborazione con Officine Cubo di Raro Performance quindi nella fattispecie Emilio qui accanto a me è una collaborazione che ha sede proprio su Via Porto Simone 107 che è sulla salaria appena fuori Roma e seguite la pagina di Raro Performance di Instagram e ovviamente quella di Officine Cubo sempre su Instagram siamo di nuovo in officina e lì c'è la mia Subaru. Tac. E... e se prima avete intravisto la nuova Mini GP3, sappiate che presto ci saranno aggiornamenti anche, anche per su quella. quella. Bene, bene. Mi raccomando, lasciate un commento, mettete like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani. Ciao.